Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti a questo nuovo video della serie lo sapevi che? Lo sapevate che per fare i trattamenti di chiusura per la piscina occorrono solo 3 prodotti chimici? Vediamo insieme quali sono! Che prodotti servono per il trattamento pre chiusura della piscina? Il primo in assoluto è il regolatore di pH. Prima di tutto dovete controllare i valori che siano attestati fra 7.2 e 7.6. Qualora non siano in questo range potete utilizzare questo prodotto per andare a regolare il vostro pH. Il secondo è il dicloro granulare. Vi servirà per fare un trattamento di disinfezione d'urto, la disinfezione shock, su tutto il vostro bacino d'acqua. E il terzo, non per ordine di importanza, è lo svernante piscina che vi consentirà di mantenere l'acqua durante l'inverno e non doverla cambiare la stagione successiva quando riaprirete la vasca per l'estate. Siamo arrivati alla fine di questo breve video, come sempre vi invitiamo ad iscrivervi sul nostro canale, lasciate un like, condividete il video sui social e se avete qualche domanda da farci scrivetela sotto nei commenti, saremo felici di potervi rispondere. Buon relax a tutti da BS Village Piscine.